il 2014 Rouge da seguire nel 2014 Cosa succederà nel 2014 per la SEO? Sentiremo parlare sempre di più di mobile marketing Il mobile Ancora di più la parte del mobile SEO Su mobile puoi andare a cercare magari col tablet la sera e poi andare a cercare Magari in ufficio con il desktop La diffusione del mobile Gli aspetti local L'interazione che verrà spesso in maniera geolocalizzata. In un settore come il nostro dove la link building vecchio stile ormai è ormai estinta Colmare errori di altri SEO Pensare in termini di usabilità um, Assicurarmi che l'utente possa all'interno della sessione trovare una risposta su un sito Solo proprio quelle pagine web che rispettano tutti i crismi più utili agli utenti Dei servizi alternativi al motore di ricerca per specifiche nicchie. Un sacco di nicchie da, da percorrere per poi emergere complessivamente Le citazioni del brand diventeranno sempre più importanti Fare più branding Tutto quello che si definisce come semantica sia se io... un web semantico a 360 gradi. Topic e topic, tipo pizza, Napoli mozzarella eccetera eccetera schema.org con knowledge graph tutta la parte del knowledge graph il publisher, rel author l'importanza dell'autore e delle persone fare molta più attenzione a tutto ciò che è Google Plus sfruttare Google Plus il social andrà sempre più avanti cavalcare al meglio i cambiamenti di algoritmo di, di Facebook una consulenza a 360 gradi uscire dalle logiche SEO per trasformare il search marketing in un qualcosa di un po' meno SEO e un po' più e non ci dobbiamo uccidere dai tecnicismi. Quindi penso che un SEO 2014 deve aprirsi molto la testa. Psicologo del proprio target. Riuscirà il mondo SEO a diventare un po' giornalista e marketer, più possibile indipendenti da Google, astrarsi da quello che è l'algoritmo. Questa è la grande sfida del 2014.